Questo è l'anno della vittoria. Amen. Perché con il Signore noi siamo sempre in vittoria e nessuno ci potrà resistere. Avanti. Forse si metteranno davanti a noi, ma non ci potranno resistere. Perché come Dio è stato con Mosè, come è stato con Giosuè, così sarà con Amen. Amen. noi. Amen. Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai e questa mattina vogliamo parlare proprio dell'unzione della vittoria questa è la parola che è, ci ha dato per questo 2016 allora la vittoria Giuseppe 5 ma questa mattina vogliamo leggere in secondo corinzi capitolo 10 dal verso 3 al verso 5 e parleremo della vittoria in Gesù perché in Gesù abbiamo vittoria Amen. Amen. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. E rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Amen. Amen. Questo è l'anno della vittoria. Non c'è vittoria senza combattimenti, è vero o no? Certo. Però il nostro combattimento, dice la Bibbia, non è contro la carne e contro il sangue, ma sono dei combattimenti spirituali. Sono dei combattimenti che noi facciamo dei luoghi celesti la nostra vita, attraverso la nostra preghiera e in modo particolare attraverso la distruzione di queste fortezze, per questo quest'anno vogliamo parlare del della vittoria perché non ci potranno resistere, noi abbiamo la vittoria, ma significa che dobbiamo combattere una battaglia è vero o no? e in questa battaglia noi abbiamo la vittoria per vincere abbiamo bisogno di un'unzione della vittoria Sapete, c'è un momento molto particolare della storia umana, che fu quando fu conquistato l'Everest. Quanti conoscono la storia dell'Everest? Mario, si è andata tutta, tutta la storia. Ebbè, la conquista dell'Everest era molto difficile, perché come certo sapete l'Everest è molto alto, e arrivata ad una certa altezza, l'ossigeno inizia ad essere rarefatto. Quindi, a causa di questo fatto, molte persone che hanno cercato all'inizio di scala l'Everest sono praticamente morti. Morivano per mancanza di ossigeno. Pensate, anche quando noi siamo stati eh, l'anno scorso a Bogotà in Colombia, che è una città che si trova molto elevata rispetto al mare, io sentivo l'affanno in quei giorni e non capivo perché. Poi, parlando con alcuni fratelli del posto, mi dicevano che erano male perché, mancando l'aria, il nostro corpo non è abituato. Ad avere meno presenza di ossigeno. Pensate per gli amanti del calcio che non si disputano più partite di pallone a Bogotà proprio per questo motivo: perché quelli che vivevano in Colombia erano avvantaggiati rispetto agli sfilanti. Immaginate, quelli che erano abituati a che correvano bene e tutti gli altri <ride> perché mancava l'aria. Allora, come, come riuscirono a conquistare l'Everest? L'idea fu quella di farlo la tappe, quindi salivano un pochettino si fermavano aspettavano che il corpo si abituasse alla mancanza di ossigeno per poi salire piano piano alla tappa successiva dove poi aspettavano in attesa che il corpo si abituasse di nuovo per poi salire ancora all'altra tappa però cosa succedeva che man mano che salivano delle varie tappe molte persone non ce la facevano e si fermavano lì il gruppetto che iniziò a partire che erano otto persone alla fine ne arrivarono all'ultimo minuto solo due, ma l'ultima all'ultima tappa e questi due erano il neozelandese Edmund Hillary e lo scerpa Tenzin Norghei. Il 29 maggio del 1953 riuscirono a conquistare l'Everest e sapete, l'ultimo tratto fu un tratto più difficile e si racconta, loro raccontano in alcuni interviste, alcuni libri, alcune cose che poi hanno fatto che l'unica cosa che loro pensavano era di andare a passo successivo di fare un altro passo di fare un altro passo con la stanchezza e la fatica di tutta la montagna che avevano scavato il loro unico obiettivo era di fare un altro passo e quello del neozelandese diceva faccio un passo avanti perché voglio fare coraggio allo sceppa lo sceppa dice faccio un altro passo avanti perché se mi fermo io si ferma pure lui e facendosi coraggio uno con l'altro riuscirono a conquistare la lettera dell'Everest. Cioè, perché ci state mi state dicendo questo stamattina? Perché quello che molti non sanno è che dopo che per tanti anni avevano provato a salire l'Everest e nessuno era riuscito a salire, dopo che l'Everest fu conquistato iniziarono a salire tanta gente. Più di 4.000 persone sono salite sull'Everest, donne, anziani tantissima gente e succede sempre così, le prime vittorie sono quelle ecco comprare una casa di proprietà arrivare ad avere un buon lavoro fare qualcosa di buono nella vita ma i tuoi figli che verranno dopo di te avranno una strada molto più facile perché partiranno già con una base che magari tu non hai è vero? è la stessa cosa vale anche per lo spirito il Signore ci sta chiamando alla vittoria ci sta chiamando a conquistare delle mete spirituali delle mete spirituali in cui pochissimi e nessuno ancora in Italia ci è arrivato e Dio sta chiamando proprio a noi a salire lì allora, per questo è così pesante allora, per questo è così difficile per questo ci sono così ostacoli e così combattimenti perché siamo i primi allora, siamo i primi ad affrontare la tormenta siamo i primi a fare questo cammino però gloria a Dio dopo di noi verranno tanti altri che avranno la strada appianata e Dio ci farà vedere moltitudini che serviranno il Signore allora. con amore, con serio riprendere la potenza sì. di Dio consegni, miracoli e prodigi Amen. per riuscire a conquistare per riuscire a salire questi vari spazi che ci separano dalla vittoria Amen. dobbiamo distruggere le fortezze di cui, questo, di cui parla questo versetto parla delle fortezze che sono queste fortezze? sono delle fortezze mentali sono dei ragionamenti mentali che ci condizionano Amen. una delle cose che per esempio ci ha condizionato è la religione siamo cresciuti in una religione che ci ha detto che tante cose erano sbagliate. Quindi noi siamo cresciuti pensando che tante cose sono sbagliate. Per esempio ci è stato detto che servire il Signore significava essere poveri. Ci è stato detto che servire una malattia è Dio che te la manda perché eh, quella malattia ti serve la prova della fede. Che è una cosa assolutamente sbagliata, non è vero. Però queste cose rimangono come delle fortezze della nostra mente e ci impediscono di avanzare, ci impediscono di salire ad un livello più alto per questo abbiamo bisogno di demolire queste fortezze un'altra fortezza la creano gli amici, i parenti, i genitori quando gli dicono tu non sei buono a fare niente tu non sei buono a fare niente tu non farai mai niente di buono nella vita tu non farai mai niente di buono nella vita e alla fine noi cresciamo credendo di non valere niente un'altra fortezza che il diavolo ha fatto attraverso la nostra famiglia facendoci credere che noi non potremo mai arrivare sul terra questa fortezza la dobbiamo demolire la società ci fa credere delle cose sbagliate la scienza ci fa credere delle cose sbagliate ci fa credere che noi non siamo stati creati da dio ma siamo stati creati dalle scimmie discendiamo dalle scimmie è vero che qualcuno c'è assomiglia, a una scimmia anche questo è vero però noi non discendiamo da discimi noi siamo stati creati Amen. a immagine e somiglianza di Dio poi chi vuole essere figli di una scimmia? sono fatti soli Amen. però queste cose creano nella nostra mente delle fortezze dei dubbi a volte anche altre false idee religiose quelle persone che hanno avuto a che fare ad esempio con i testimoni di Geroma con le loro dottrine si creano delle muraglie a battere, perciò la nostra guerra molte volte non è materiale, ma è spirituale per abbattere le fortezze che abbiamo nella mente che ci impediscono di arrivare alla vittoria che Dio gli ha promesso. Non è vero che non si può, con Gesù si può. Amen. Dio fa i miracoli. Amen. Sapete, un giorno, un grande evangelista che mi ha presente a questa grande evangelizzazione fece tre domande. C'era uno stato pieno di credenti. E lui disse, può Dio guarire dal mal di testa? E tutti quanti in coro, amen, ti può guarire il mal di testa. Eh! Fece la seconda domanda, può Dio guarire un cancro? E tutti quanti Amen. Poi fece la terza domanda. Può Dio fare crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha? Ma con a di voi. lui disse queste parole, me le ricordo ancora era un ragazzo ma non è lo stesso Dio colui che può guarire mal di testa colui che può guarire un tumore è lo stesso che può far crescere un bacio verso la conoscenza lui è il creatore del cielo e della terra dobbiamo distruggere queste fortezze mentali per poter arrivare alla vittoria perché la vittoria Dio ce l'ha data c'è solo una persona che la può fermare sei tu stesso è la tua figlia Gesù diceva che sia fatto secondo la tua fede. Se la tua fede non ci arriva, Dio non ci arriva. Ma se tu credi che è possibile, ogni cosa è possibile anche a te. E questa sera noi vogliamo raggiungere la vittoria. Amen. Amen. Amen. Questi pensieri hanno infettato la nostra personalità e la nostra fede per tanti anni. Ma nel nome di Gesù noi vogliamo rimuovere. Abbiamo bisogno di questa unzione della vittoria che distrugga queste fortezze mentali. Amen. Quali sono queste fortezze? Non posso. Qualcuno che ha sempre detto non lo vuoi fare, non ci vuole uscire, se troppo piccolo, se troppo grande, se troppo grasso, se troppo secco, se troppo debole, se troppo poco intelligente. E alla fine noi ci convinciamo che non possiamo. Questa è la prima fortezza. Una cosa dice la parola di Dio? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Le nostre armi sono spirituali e devono distruggere le fortezze mentali che abbiamo. Tu puoi fare grandi cose nel Signore, non è vero che non puoi? Dio può. E se Dio si è usato di persone come Giosuè, se Dio si è usato di persone come Mosè, se Dio si è usato di persone come quelle che diciamo nella nostra Bibbia, come ma per lo spirito di Dio. Amen. È così che noi raggiungiamo la vittoria. Un'altra fortezza è il passato. Molte volte siamo bloccati dai nostri pensieri del passato. Io ho commesso dei peccati troppo grandi, Dio non si può usare di me. Questa è una bugia del diavolo. Io ho commesso omicidio, Dio non si può usare di me. È una bugia del diavolo. Io ho commesso adulterio, Dio non si può usare di me è una buce del diavolo la parola di Dio che cosa ci dice? Che dice il Signore? Ho preso i tuoi peccati e li ho beccati in fondo al mare Amen. e non me li ricorderò più. Sapete un giorno si racconta la storia di un uomo che fu visitato dal Signore e parlando con il Signore, portami a vedere i miei peccati. E si lo presa e lo portò sulla montagna disse aspetta no, non sono qua, aspetta, andiamo in mare, lo portò in fondo al mare e disse, no, non sono neanche qua, aspetta. E poi lo portò vicino ad un fiume e disse, non sono neanche qua, poi lo guardò e disse, mi dispiace, non mi ricordo più dove lo ho messo Perciò la parola dice che si ha preso i nostri peccati e li ha gettato in fondo al mare? e non se li vuole ricordare più Amen. quello che è il nostro passato non ha più importanza non costruire la tua identità sul tuo passato tu non sei quello che hai fatto nel passato tu sei una nuova creatura con Gesù le cose vecchie sono passate dice la Bibbia io ho fatto ogni cosa Amen. nuova tu sei un uomo nuovo sei una donna nuova chiamando alla vittoria Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Allora guarda la persona che sta fiamo a te e digli io sono una persona nuova. Io sono io una persona, sono persona nuova. nuova. Io sono una persona. Nuova. Amen. Amen. Amen. Amen. Un'altra fortezza, le ideologie. Ci hanno insegnato che la malattia veniva da Dio. Ah, allora questa malattia che io ho è eh, perché Dio vuole mettere alla prova la mia fede. Allora è utile che prego che Dio mi guarisce, tanto Dio non lo farà, perché questa malattia viene da Dio. Bugia del diavolo. La povertà, ah, questa povertà è da Dio perché così si serve il Signore, con i santa dei piedi come facevano i santi del passato. Bugia. Come si combatte la malattia? Un giorno c'era un grande uomo di Dio che si chiamava Giorgi Lake che era già un predicatore e lui vide morire la madre, vide morire i fratelli, e all'inizio lui accettò questo come la volontà di Dio. Disse è la volontà di Dio che muoiono queste persone. Era una persona che predicava la parola di Dio. Però successe che si ammalò anche la moglie. E anche la moglie stava per morire. In quel momento quando lui spite che anche la moglie stava per morire, si arrabbiò così tanto. La Bibbia e la buttò nel camino, però quando la Bibbia andò nel cammino, praticamente non entrò nel fuoco, e si aprì sul versetto, grazie degli Apostoli, capitolo 10, il versetto 38, che dice così: Lui si avvicinò ed esse, come Dio abbia avuto di Spirito Santo e di Potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui quel giorno George che capite che la malattia non veniva da Dio che la malattia veniva dal diavolo Amen. perché da Dio vengono solo le cose buone e quindi andò allora, dove alla la moglie e ci gridò questo spirito di malattia ci gridò il diavolo, lo facciò fuori la moglie si alzò dal letto e il Signore la qualità che sa bene e da lì nacque un grande ministero di guarigione che continua a fine giorni nostri in cui migliaia e migliaia di predicatori si muovono predicando e pregando per le persone malate e le persone guariscono è costato molto a Gigi Deick realizzare questo è costato molto a lui salire verso la vetta di questo Everest però stima strada tanti che venivano dopo di lui e il Signore ci sta dicendo questo è l'anno della vittoria ci costerà salire si metteranno davanti a noi ostacoli, nemici, ma non ci potranno resistere, come dice Giosuè. Ci costerà avanzare, ma dietro di noi viene un popolo enorme che si troverà già avanti verso la vittoria. Come si affronta la povertà? Oggi noi viviamo questo spirito di San Francesco nell'Italia, che dice che chi serve il Signore deve essere povero. Ma nella terza epistola di Giovanni, versetto 2. Dice carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera l'anima tua. Dio non vuole darci soltanto la prosperità della nostra anima, non vuole darci soltanto pace nel nostro cuore o serenità nella nostra vita, ma vuole che noi prosperiamo in ogni cosa, che prosperiamo sul nostro posto di lavoro, che prosperiamo economicamente, che prosperiamo in ogni area della nostra vita, che prosperiamo con la nostra famiglia, nelle nostre relazioni che ogni cosa che facciamo noi possiamo dire il frutto del nostro lavoro. Questa è la volontà di Dio. In Tetrarono 38 dice che noi saremo prosperati quando entriamo e quando usciamo, che i nostri figli saranno benedetti, il nostro raccolto sarà benedetto, la nostra terra sarà benedetta, che noi saremo prestiti e non prenderemo in prestito. Questo è il desiderio di Dio per la tua vita. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dio non ha pensieri di povertà per noi. Questo viene dal diavolo. Ma Dio ha per noi pensieri di giustizia. C'è un'altra fortezza. Ah, queste cose succedono solo all'estero. mi È mai capitato di sentire? Vedete quei grandi risvegli in Africa, in Sud America, negli Stati Uniti. Ah, queste cose succedono solo all'estero, non succederanno mai. E sapete, la Bibbia parla di un episodio in primo re, capitolo 20, in cui c'è una guerra. E i Siri vanno contro Israele e perdono? e combattono sopra le montagne, quindi si uniscono e dicono noi abbiamo perso perché loro Dio è Dio delle montagne, rifacciamo l'esercito e abbiamo la pianura, perché loro Dio delle montagne non può vincere poi sulla pianura, ma Dio non è solo Dio delle montagne, è Dio anche Dio della pianura, è Dio anche del mare, è Dio anche del cielo, è Dio del cielo e della terra, è Dio della solo all'estero dobbiamo rompere questa fortezza Amen. queste cose succedono anche qua Amen. perché lo spirito di Dio è anche qua Amen. e questa mattina noi dobbiamo ricevere questa unzione della vittoria che rompe tutte queste fortezze che abbiamo nella mente Amen. invece di dire non posso non posso, non posso inizia a dire perché no? perché non posso avere un aumento sul mio posto di lavoro? Perché io non posso avere una macchina migliore? Perché io non posso avere la salute? Perché io non posso avere una buona relazione con la mia famiglia? Perché no? Non partire già sconfitto. Non è possibile. Non succederà mai. Questa cosa deve sparire nel nome di Gesù. Distruggiamo questa fortezza. Invece dobbiamo cambiare modo di pensare. Perché no? L'Italia non è il cimitero dei ministeri, l'Italia è terra di risveglio, l'Italia è terra di benedizione. Amen. E perché no? Dio ci darà un nuovo locale di culto questa sarà grande, Amen. sarà una testimonianza per tutto il mondo. Amen. Si potranno mettere davanti a noi per fermarci, per bloccarci e per rallentarci, Amen. ma nel nome di Gesù sono sconfitti, Amen. perché Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Come nostri nemici. Nel nome di Gesù. Amen. Questo è l'anno della vittoria. Amen. Amen. Dio, amen. È vero o no? no. Allora dillo alla persona che sta a fianco. Questo è l'anno della mia vittoria. Questo è l'anno della, della, della, della mia vittoria. Quali sono le armi spirituali che abbiamo per abbattere queste fortezze? Ce ne sono tante. Per esempio la fede è un'arma spirituale primo Giovanni 5,4 dice questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede la preghiera è un'arma potente Luca 18,7 dice non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte l'offerta, la decima, la primizia sono armi spirituali molto potenti Amen. Amen. però questa mattina ne vogliamo parlare in modo particolare di quattro la prima è la perseveranza Napoleone era un grande uomo di guerra e diceva nei suoi scritti una cosa molto importante. Dice che durante la guerra, il momento più delicato della guerra sono 10-15 minuti di confronto. Tutta la guerra si basa su un, minuto, un momento di 10-15 minuti dove vince non il più forte, ma chi resiste. Il momento del confronto. Soltanto colui che persevera fino alla fine vince. E noi abbiamo bisogno di ricevere un'unzione per perseverare contro il nostro nemico. Quando loro stavano scalando l'Everest, venivano scoraggiati. Non andare. Persone sono morte più sopra. Immaginate quanti pensieri. La famiglia a casa che li aspettava, i figli. Però loro non si sono arresi e hanno perseverato hanno perso qualcuno per la strada erano partiti in otto sono prima solo il due ma sono arrivati ah, e hanno spiegato la strada a più di 4.000 persone sono stati perseveranti e se tu vuoi vedere la vittoria di Dio quest'anno nella tua vita Dio ti dice che devi essere perseverante ah, non ti puoi scoraggiare non ti puoi far fermare dal diavolo perché il diavolo verrà e cercherà di scoraggiarti il diavolo verrà e cercherà di fermarti verrà e cercherà di dirti non andare Cercare di dire, non andare all'incontro, non andare in questo raduno ma tu devi essere perseverante, Amen. perché è quella è la vittoria, attraverso la perseveranza. Amen. La seconda cosa in particolare, la seconda arma di cui vogliamo parlare, è la profezia, profetizzare le cose, perché molte volte crediamo, però non lo profetizziamo, non lo diciamo con la nostra bocca. Non parliamo di profezia come dono carismatico, ma parliamo di proclamare le cose. Amen. Matteo 11, Marco scusate, 11.23 dice, perché in verità vi dico, se qualcuno dice a questo monte, spostate e gettiti al mare e non dubiterà il cuore suo, ma crederà che quando Dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. non dice se credere. la Bibbia è specifica se dice al monte. molti pregano credono ma non lo programmano la Bibbia dice che noi dobbiamo programmare le cose che non sono come se fossero questa è un'arma potente che Dio ci ha dato noi proclamiamo che l'Italia cadrà di risveglio che l'Italia sarà ripiena della presenza di per la potenza di Dio, per la benedizione di Dio. Che i culti Vangeli ci verranno trasmessi per televisione. Verranno le televisioni per vedere i miracoli delle persone, che il Signore guarirà, che risusciterà morti Amen. Credilo, e proclamalo. Sarà dura. Stiamo salendo una montagna, ma noi arriveremo sulla montagna. Perché Dio è con noi. Amen la terra promessa e anche nella tua vita dillo avrò un buon lavoro avrò un aumento sarò prospero avrò la guarigione avrò un nuovo locale di culto dillo Proclamalo. la fede non è solo certezza ma è anche dimostrazione dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare Molte volte ci auto malediciamo Con la nostra bocca Ma non mi va mai niente buono Non mi va mai niente bene Ma io sono sicuro che adesso vado là e il documento non c'è Io sono sicuro che adesso vado là e la casa non la trovo Io sono sicuro che vado là e adesso il lavoro si è chiusa alla fabbrica E ti stai auto maledicendo Poi dice vai vai hai visto che avevo ragione E grazie nostra bocca noi possiamo creare, dice la Bibbia che nella lingua il potere della vita e della morte, con la bocca Dio ha creato i cieli, la terra, i mari, essendo noi a forma di Dio e ad immagine e somiglianza di Dio con la nostra bocca possiamo benedire o maledire, possiamo creare o possiamo distruggere, possiamo realizzare grandi cose o ci possiamo auto tagliare le gambe, dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare se tu vuoi avere vittoria inizia a parlare di vittoria e se qualcuno viene e ti vuole dire cose sbagliate ah vedrai adesso è salito questo governante vedrai adesso che tutte le fa ci non è vero. Dio ci farà vedere la vittoria anche economicamente in Italia Amen. perché le tue parole sono un'arma potente Amén. per arrivare sull'Eves, per vedere la vittoria un'altra arma è la parola di Dio la Bibbia se Dio lo dice è così Amen. non deve avere dubbi sapete raccontano la testimonianza molto bella di alcuni missionari in Indonesia dei missionari partirono dall'Inghilterra andarono in Indonesia per predicare e mentre stavano iniziando a predicare dovettero ritornare in Inghilterra Po le persone che si erano convertite gli lasciavano una Bibbia, gli dissero e se ne andarono, dissero alcune parole e se ne andarono, e dice, queste persone iniziarono a predicare, iniziarono a predicare, a predicare. Ora l'Inglese è fatto di tante isole e iniziarono ad avere dei problemi. Che dovevano passare da un'isola a un'altra e non potevano prendere delle barche. E quindi iniziarono a camminare sull'acqua per andare da un'isola all'altra. Queste sono delle testimonianze gente che li ha visti camminare sull'acqua per passare da un'isola all'altra avevano fame non avevano da mangiare prendevano il pane e il pane si moltiplicava pioveva non avevano ombre però dice che dove loro camminavano c'era pioggia intorno ma di loro la pioggia non cadeva e quando iniziarono ad arrivare queste notizie i missionari che erano rientrati in Inghilterra ritornarono in Indonesia questi missionari e loro hanno parlato di dice, ma perché sta succedendo tutto questo? come mai non succede tutto questo? e loro dissero delle parole molto chiare dice voi ci avete parlato di Gesù ci avete dato questo libro e avete detto che questa era la parola di Dio questa era la verità e noi stiamo soltanto mettendo in pratica quello che ci sta scritto oh perché crediamo che questo è quello che Dio ci ha detto la parola di Dio è la verità oh non i nostri pensieri, non i vostri modi di ragionare, Amen. ma la parola di Dio. Amen. Se tu leggi devi credere. Amen. Credere che quello che Dio dice è poter realizzarlo. Quello che Dio dice è la verità. Questa è l'arma più grande della vittoria. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, sarò con. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen. Questo è l'anno della vittoria. Amen. In ogni area della nostra vita noi vediamo vi la vittoria. Amen. Perché con Gesù noi abbiamo sempre la vittoria. Amen. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. La quarta arma è l'unzione dello Spirito Santo. Perché molte volte ci abbiamo provato con le nostre forze e non ci siamo riusciti. Abbiamo lottato con le forze umane, ma non ci siamo riusciti. Ma quando viene lo Spirito Santo, quando viene il suo Spirito, allora tutto diventa possibile. Amen. Sapete che c'era un giorno un uomo di Dio che si chiamava Gedeone ed era nascosto a battere il grano. Aveva paura. Ma Dio gli disse guarito valoroso cioè disse come mi dici qual era valoroso a me che sto qua nascosto, lì un muretto a battere il grano per paura dei maglianiti però Dio gli disse vai con questa tua forza e Dio sarà con te l'unzione dello Spirito Santo fu con Giosuè Giosuè fu un altro uomo, un uomo coraggioso un uomo che distrusse con 300 persone un esercito enorme perché Dio era con lui Ora se tu vuoi andare con la tua forza non riuscirai ma se vuoi andare con l'unzione dello Spirito Santo, Amen. allora la vittoria è tua. Sì, forse si metteranno davanti, ma non ti potranno resistere. Amen. Perché così come è capitato con Mosè, così come è capitato con Giuseppe, così sarà anche per noi. Amen. Amen. Allora questa mattina noi vogliamo ricevere quest'unzione di vittoria. quest'unzione è di guarniero. Questo giovane che rompe la nostra vecchia mentalità per farci credere non che non è possibile, non che deve succedere solo all'estero, non che la malattia viene da Dio, che la povertà è da Dio, o altre cose, no. Ma che ogni cosa è possibile a chi crede. E come Dio è stato con Mosè, così sarà con noi. Amen. non più come il cimitero dei ministeri ma come il paese per gli svegli il paese dove ogni cosa è possibile il paese dove risuscitano i morti il paese dove si convertono i preti dove si convertono i cardinali i messaggi dove succedono miracoli a non finire dove folle accettano il Signore dove ci sono battesimi di 8.000 10.000 persone alla volta Alleluia, dobbiamo credere ogni cosa è possibile e Dio ci ha dato la vittoria e questa mattina noi vogliamo realizzare questa unzione sopra la nostra vita Amen. e quando la realizziamo noi Amen. sarà molto più facile per i nostri figli e per quelli che verranno dopo di noi Amen. abbiamo una grande responsabilità Amen. siamo i primi ad arrivare sul monte Everest spirituale siamo i primi a portare le sveglie in questa nazione Amen. dietro di noi c'è una grande folla che sta aspettando Amen. Amen. allora questa mattina vogliamo pregare